Resto profano sentire il calore di quello che fai e mettere a fuoco dentro col fuori vedere la mano staccata da me non ci arrivo ci sono angoli dove i pensieri si rifiutano di arrivare e non sai più se quelle ragnatele sono lì da sempre Nuovo orario. Le giornate iniziano alle sei, non del mattino. È come se lo fosse. Voglio solo arrivare dove appartengo. Infiltrazioni. I falsari dei sogni dominano il mercato. Gli originali in casseforti a riparo dall'invidia. Sono il solo padrone della combinazione. Eppure non distingo più l'autentico dalla copia. Consociazioni. Le emozioni di duemila anni fa sono le emozioni di adesso. E la moda ogni tanto ci azzecca. Quel che vogliamo ci venga detto. Dietro ogni rumore c'è un abuso. Un compromesso. Tra l'energia è ciò che crediamo di vedere consapevolezza oggi mi accorgo della ferita di ieri solo oggi ho colto il coraggio per toccarla per farla parlare per capire di vivere non è concesso sapere sapere quando finisce una poesia è come sapere quando finisce un'emozione prima del titolo lei è già nata dopo il punto torna a farti sapere di lei anima d'inverno tutte le mie poesie e da queste quella che incanta il tuo animo non valgono una tua risposta la penna farà letargo nel cassetto e non rifiorirà alla natura finché il calore delle tue, delle tue parole non le ridaranno luce sono qui fino a quando riuscirai a fare spazio nella stanza dei rifiuti per trovare posto a quelle che non sono richieste appuntamenti, regali nemmeno fiumi che fanno il loro corso per penetrare il mare io sono un punto nella mappa celeste per sapere dove mi trovo, ho te come riferimento. <coughs> La mia poesia. Leggera per essere letta, sottile per avere possibilità di entrare, viva per poter restare. Manca il tuo tempo, perché ti possa amare. Grazie. Ciao ciao.